Thank you. Buongiorno, il mio nome è Fabio Tatano e mi accingo a presentare il mio contributo per la lezione zero di UniUrb Sostenibile. La mia tematica scientifica di riferimento è l'ingegneria sanitaria ambientale e il mio contributo riguarda il tema dei rifiuti. E In particolare il titolo del contributo è un titolo riguarda la circolarità e l'idea, l'obiettivo di mettere in circolo i rifiuti. Eh, l'obiettivo di riferimento nell'ambito dell'agenda 2030 ONU, l'obiettivo primario è l'obiettivo 11, città e comunità sostenibili, e trovate indicate anche cinque parole chiave che sono in qualche modo rappresentative per l'appunto della tematica dei rifiuti. La strutturazione del contributo prevede un concetto iniziale su cosa sia per l'appunto la sostenibilità nella gestione dei rifiuti, poi contestualizzeremo la problematica osservando come il rifiuto rappresenti una torta di risorse, vedremo alcuni passi del cammino che i rifiuti possono fare nell'ambito della circolarità e da ultimo come da prassi di questi contributi, un possibile consiglio di lettura. Andiamo quindi al concetto iniziale di intuire, pur brevemente, cosa sia la sostenibilità nella gestione dei rifiuti. E per introdurre questo concetto mi servo di una immagine che vedete iconografica, geometrica, che sta a indicare come la sostenibilità nella gestione dei rifiuti si concretizzi in un passaggio dalla prima eh, iconografia lineare a una iconografia triangolare rivoltata e da ultimo per l'appunto ad una iconografia circolare. La sostenibilità nella gestione dei rifiuti si, si concretizza per l'appunto nell'attuare nell il passaggio da un approccio lineare nella gestione dei rifiuti a un approccio triangolare, e adesso ne vedremo il senso, e da ultimo ad un approccio per l'appunto circolare. In alto trovate anche indicata quella che la definizione normativa di rifiuto, che la, che la, la normativa di inquadramento dell'Unione Europea dà, ed è una definizione abbastanza intuitiva il rifiuto è qualunque sostanza o oggetto di cui il detentore, quindi ciascuno di noi si disfi o abbia l'intenzione o addirittura abbia l'obbligo di disfarsi quindi sostenibilità nella gestione dei rifiuti vuol dire implementare un processo gestionale che parta da quello che era l'approccio del passato che era un approccio prettamente lineare per cui in fondo i rifiuti erano qualcosa che dovevamo allontanare dalla nostra vista e quindi c'era la produzione dei beni, usavamo questi beni e poi di fatto allontanavamo i rifiuti attraverso uno smaltimento che come vedete in, nelle immagini di sinistra era spesso e me anche uno smaltimento incontrollato, una raccolta incontrollata e uno smaltimento finale in discarica più o meno controllata. Passare da questo approccio lontano dagli occhi all'idea invece di guardare ed è l'immagine iconografica centrale triangolare rivoltata ai rifiuti non già come qualcosa da dismettere ma come delle potenziali risorse di materia e di energia e quindi delle risorse che vanno valorizzate secondo quelle fasi che trovate nel diagramma triangolare rivoltato per cui ci debbano essere delle priorità bisognerebbe cercare di prevenire la formazione dei rifiuti in fase susseguente riutilizzare i rifiuti, farne un riciclaggio, altre forme di recupero e da ultimo eventualmente lo smaltimento finale. Passo successivo nella sostenibilità della gestione dei rifiuti, immaginare che questa potenzialità di risorse possa essere messa in circolo in quello che è il sistema produttivo ed energetico della nostra società, per cui i rifiuti diventano veramente delle risorse di materie di energia che sono appunto integrate in un circolo secondo il concetto sostenibile oggi dell'economia circolare. Un aspetto anche fondamentale è tener conto che oltre l'obiettivo iniziale di riferimento che è l'obiettivo 11 sulle città sostenibili, in realtà la gestione integrata dei rifiuti, la sostenibilità nella gestione integrata è abbastanza trasversale con riferimento agli obiettivi ONU. Perché ovviamente serve per poter avere delle città sostenibili. Obiettivo anche 12, la gestione integrata dei rifiuti consente di poter avere un consumo e una produzione di beni che siano responsabili. Una corretta gestione dei rifiuti consente di ridurre l'impatto dell'inquinamento e quindi di tutelare la salute di noi cittadini. Ovviamente contribuisce a poter implementare delle tecnologie pulite e quindi obiettivo 9. La gestione dei rifiuti, come vedremo, può contribuire ad incrementare la quota di energie rinnovabili, quindi anche riferimento all'obiettivo 7, e pertanto può contribuire a ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici, obiettivo 13. E non da ultimo, in fondo, si deve guardare alla gestione dei rifiuti come un servizio di base che andrebbe garantito a tutti i cittadini e pertanto può contribuire anche alla riduzione della povertà e quindi obiettivo 1, perché un corretto e sostenibile sistema di gestione dei rifiuti per l'appunto dovrebbe essere garantito a tutti i cittadini del nostro pianeta Terra. Allora, visto che abbiamo detto che la sostenibilità si deve appunto concretizzare in un recupero di risorse da rifiuti, Cerchiamo di capire effettivamente la potenzialità di queste risorse. Guardiamo quindi al rifiuto come a una torta di risorse. E qui trovate rappresentata appunto questa torta, che è la tipica composizione merceologica dei rifiuti. È appunto una torta, come vedete nell'immagine in alto a destra. Notate come viene fatta questa analisi merceologica, proprio manualmente si vanno a separare le varie frazioni e vedete che effettivamente il rifiuto urbano è una torta di risorse, quindi non qualcosa di negativo da allontanare dalla nostra vista, ma una potenzialità di risorse. E vediamo che l'organico, che è il famoso umido e anche il verde rappresenta circa il 35%, poi ovviamente abbiamo un contributo di carta e cartone, la plastica di cui oggi tanto si parla, metalli, il vetro, legno, tessili, ovviamente i pannolini, rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche, oggi sono una parte dominante delle nostre attività e quindi si producono anche questi rifiuti, e poi una frazione cosiddetta di altro. E non dimentichiamo tra l'altro che questa è la torta di risorse dei rifiuti urbani ma ci sono anche tutta una serie di ulteriori categorie di rifiuti cosiddetti speciali, vale a dire quelli del settore dell'agricoltura, dell'industria, della sanità e dell'edilizia e anche questi ovviamente vanno visti come delle torte di potenziali risorse. E allora visto che il rifiuto rappresenta una torta di risorse la sostenibilità nella loro gestione, consiste appunto nel cercare di valorizzare queste risorse mettendoli o in una prospettiva iconografica di gestione triangolare, come abbiamo detto prima, o addirittura, e lo trovate alla destra, in una gestione per l'appunto circolare, rendere i rifiuti in qualità di risorse una componente del ciclo sostenibile, del ciclo produttivo ed economico della nostra società. Vediamo allora alcuni passi di questi rifiuti in cammino circolare. In realtà il primo vi potrebbe sorprendere, ma come abbiamo detto prima, il, il primo obiettivo dovrebbe essere prevenire la formazione dei rifiuti. Quindi in teoria i rifiuti non dovrebbero proprio mettersi in cammino, non dovremmo produrli. Questo dovrebbe essere il primo vero obiettivo sostenibile. La prevenzione è quella che con un detto abbastanza intuitivo la, lo si può tradurre nella dicitura che trovate nell'immagine il, mi, il miglior rifiuto è quello che non si produce quindi prevenire la formazione dei rifiuti il diagramma che trovate rappresentato dà un'idea dell'evoluzione della produzione pro capite dei rifiuti in Italia a partire dal 2006 effettivamente si nota che in Italia c'è stata una diminuzione nella produzione dei rifiuti perché si sono messe in atto delle misure per l'appunto di prevenzione? Certamente, però il rifiuto è un indicatore del nostro stile di vita e dovete tener conto che quell'abbassamento nella produzione dei rifiuti che si è avuto in particolare tra il 2011 e il 2012 ovviamente è anche fortemente legato alla crisi economica che come ben sappiamo in quel biennio, a cavallo di quel biennio, ha riguardato la nostra nazione. Dobbiamo quindi prevenire la formazione dei rifiuti e in basso trovate un esempio di cammino nella prevenzione dei rifiuti che riguarda proprio la realtà universitaria, i potenziali studenti che ascolteranno questi contributi. Abbiamo parlato prima che nei rifiuti c'è la carta, ovviamente se io riduco il consumo e l'uso della carta con i cosiddetti interventi di dematerializzazione, trasferendo tutta una serie di pratiche, lì trovate idealmente quello che era il libretto universitario di un tempo, che era appunto cartaceo. Passare da queste procedure cartacee a procedure per l'appunto digitali ovviamente contribuisce a ridurre il consumo di carta e quindi potenzialmente a ridurre la produzione di rifiuti cartacei che da questo consumo di carta potrebbero derivare. E questo è un esempio che riguarda tipicamente le attività universitarie per cui posso contribuire a prevenire la formazione dei rifiuti. Dopo la prevenzione, come abbiamo detto, nel cammino dei rifiuti in un percorso sostenibile circolare, quello che dovremmo cercare di fare è riutilizzare i rifiuti. Anche questo è un concetto che riduce fortemente il cammino che i rifiuti potrebbero fare, perché cosa vuol dire riutilizzare ce lo dice la normativa quadro europea vuol dire reimpiegare i prodotti i componenti per la stessa finalità originaria e trovate idealmente l'immagine che è abbastanza significativa in tal senso perché è un tipico cassonetto dove noi saremmo invogliati a smaltire appunto il rifiuto ma c'è una bella tabella scritta sopra che ci avverte non buttare nulla quindi annullare il concetto di rifiuto, riutilizzo quel prodotto componente per la medesima funzione originaria. Questa è una misura che si dovrebbe implementare in maniera sostenibile dopo la prevenzione. In basso trovate un possibile esempio, uno tra i tanti, per sintesi espositiva ne propongo soltanto uno, che è il cosiddetto vuoto arrendere. Io mi ricordo quando ero bambino che... Avevo l'immagine, il ricordo del vuoto a rendere. Cosa vuol dire? Le bottiglie sappiamo che possono essere di plastica ma spesso le bottiglie per le nostre bevande sono in vetro che tra l'altro garantisce delle condizioni igieniche migliori per conservare le bevande. Quando ovviamente noi consumiamo le bevande potrei fare la raccolta differenziata ma la misura che sarebbe più sostenibile è il vuoto a rendere. Quindi la medesima bottiglia ormai vuota non la porto alla campana del vetro per riprocessare vetro, ma la bottiglia integra, la consegno nuovamente al venditore o distributore che fa avere quindi vedete un cammino circolare nel riuso fa riavere il vuoto, le bottiglie, gli imballaggi in vetro al produttore che è tenuto a controllarle, a pulirle, a sterilizzarle e le medesime bottiglie vengono rimesse a disposizione ovviamente nuovamente con contenendo le bevande al cittadino, per cui riutilizziamo un prodotto, la bottiglia di vetro, per la medesima funzione. Riutilizzo, vuota a rendere, una pratica che come vi dicevo in Italia in passato era molto adottata, io la ricordo da bambino, purtroppo oggi è una pratica poco adoperata in Italia, quando invece nel nord e centro Europa, come vedete, le percentuali di riutilizzo degli imballaggi in vetro arrivano mediamente al 70% e poi in questo cammino circolare dei rifiuti devo cercare primariamente di non produrre rifiuti se possibile di riutilizzarli direttamente ovviamente poi c'è un cammino perché non posso prevenire tutto non posso riutilizzare tutto produrrò dei rifiuti nell'ottica di recuperare Materia ed energia è ovvio che li devo raccogliere in maniera differenziata. Il titolo ricorda un po' il divide et impera. In questo caso noi dividiamo i rifiuti perché? Perché soltanto una loro raccolta differenziata mi consente di poter fare un buon recupero, altrimenti se il rifiuto secondo quelle risorse che abbiamo visto prima nella torta sono miscelati tra di loro non potrò fare un buon recupero. Da qui la raccolta differenziata che tutti noi cittadini facciamo. Il diagramma sta a indicare l'evoluzione negli anni della raccolta differenziata in Italia ed effettivamente è confortante vedere che quella curva verde è una curva in costante crescita. Quindi la percentuale di raccolta differenziata in Italia effettivamente aumenta negli anni. Ma non basta, proprio perché la raccolta differenziata deve essere funzionale a recuperare in questo caso materia, a riciclare materia, vedete che indicato nel quadrato in rosso addirittura l'Unione Europea fissa oggi nell'ambito del, del pacchetto dell'economia circolare degli obiettivi molto elevati al 2035, il 65% di riciclaggio. Quindi non la, la raccolta differenziata ma le risorse che poi effettivamente vanno ri, al riciclaggio. Quindi prospettive e impegno per un, un ulteriore contributo nell'ambito del recupero di materia al riciclaggio e a migliorare le resti di raccolta differenziata. In basso trovate ancora una volta un possibile esempio. Abbiamo parlato prima che i rifiuti sono formati anche di metalli. Una componente di metallo è l'alluminio che ovviamente raccogliamo in maniera differenziata. Pensiamo alle lattine delle bevande, pensiamo per esempio ai tappi in alluminio delle bottiglie di vetro, pensiamo ai blister di prodotti cosmetici, facciamo la raccolta differenziata dell'alluminio e per esempio quindi divido e posso riprocessare l'alluminio producendo nuovamente, quindi riciclaggio, recupero di materia, dei prodotti. Dall'alluminio riciclato posso generare la mocha che è un, un simbolo del made in Italy, posso generare ovviamente dei prodotti per l'edilizia, per esempio dei caloriferi, posso generare delle componenti delle auto, pensate ai cerchioni delle, delle, delle ruote. E c'è una convenienza ambientale perché eh, riciclare l'alluminio consente, rispetto all'estrazione dell'alluminio dal minerale originario che è la bauxite, consente un risparmio di ben oltre il 90% in termini di energia. Per di più riduco l'impatto ambientale perché evito l'estrazione di bauxite e ovviamente riduco anche l'impatto ambientale del trasporto dei minerali. Recupero, posso fare anche il recupero di energia. Quindi raccolta differenziata, recupero di energia. Due esempi anche qui, dall'organico, che abbiamo visto prima è una componente dei rifiuti, Attraverso un processo che è del tutto naturale, la digestione anaerobica, dove lavorano dei batteri in assenza di ossigeno, posso produrre un biogas che è molto ricco in metano, quindi produco un'energia rinnovabile e produco anche una, un ammendante organico, quel cumulo di terriccio che trovate rappresentato che sta a indicare un materiale che posso riutilizzare in agricoltura. O eventualmente da tutto quello che non raccolgo in maniera differenziata quindi dal cosiddetto rifiuto residuo indifferenziato, possa eventualmente ricavarne dell'energia in quelli che sono i cosiddetti waste to energy, impianti di termovalorizzazione, che mi consentirebbero di ricavare energia elettrica, teleriscaldamento e anche qui un recupero comunque di materia come frazioni inerte da utilizzare nel settore delle costruzioni e dei metalli. Infine, l'ultimo passo nel cammino, abbiamo detto che rifiuti, ne faccio la raccolta differenziata, ci sarà un, una piccola componente che andrà comunque in discarica. Nell'immagine di sinistra trovate una discarica, peraltro ben gestita, una foto rappresentativa di una discarica in provincia di Urbino, possono essere anche ben gestite, ma è importante farne un ottimo monitoraggio ambientale. E da ultimo è trovato il monitoraggio ambientale rappresentato con una strumentazione di campo indicativa nell'immagine di destra. Da ultimo quando vogliamo mettere i rifiuti in, cam in cammino circolare non li dobbiamo lasciar camminare da soli ma dobbiamo pianificare questo cammino, lo dobbiamo progettare affinché sia effettivamente sostenibile e la progettazione deve essere tecnico-scientifica, bisogna valutare la fattibilità economica, deve essere sito-specifica quindi, effettivamente congruente con la realtà territoriale e non da ultimo partecipativa, deve coinvolgere noi cittadini perché banalmente pensiamo alla raccolta differenziata, non può essere una raccolta di successo se i cittadini non contribuiscono. Arrivo al consiglio di lettura, trovate sulla destra una pila di libri, idealmente sulla sinistra una stratificazione di rifiuti. Il mio consiglio di lettura riguarda un diario, il viaggio in Italia, che è un diario memorabile che venne scritto da Goethe, che come ben si saprà è stato uno dei più grandi poeti e letterati in lingua tedesca. E fece alla fine del Settecento un famoso viaggio in Italia, fu uno dei grandi viaggiatori, redigendo poi una sorta di diario che è famosissimo perché racconta la sua esperienza di questo viaggio in Italia che trovate raffigurato nell'immagine di destra. Allora perché questo consiglio? Uno potrebbe pensare perché abbiamo parlato di un viaggio dei rifiuti, quindi idealmente un viaggio in Italia, se gestiamo correttamente i rifiuti continuiamo a tenere pulita e diciamo bella la, la nostra nazione, ma c'è di più. Invito a leggere questo diario perché c'è un passo fondamentale in cui Goethe in una delle città costiere che erano Mette del suo viaggio e non sarà difficile intuire quale possa essere tra le poche città costiere che furono parte del suo viaggio, Goethe rimase positivamente meravigliato e siamo alla fine del Settecento della gestione allora dei rifiuti perché parla dell'immondizia che veniva raccolta e portata via dalla, da questa città a dorso d'asino e soprattutto parla del primo esempio di circolarità perché menziona che questi rifiuti erano soprattutto rifiuti organici. Le eccedenze che i cuochi della città ritenevano di non dover più riutilizzare venivano portate fuori dalla città, nei campi, immaginando un potenziale compostaggio e quindi un primo possibile esempio di circolarità. Allora facciamo memoria del passato ricordandoci che sapevamo mettere in circolo i rifiuti, lo sappiamo fare adesso e deve essere uno sprono a farlo sempre di più in futuro. Grazie per l'attenzione.